Ok, allora riagganciandoci a quanto abbiamo fatto nell'ora precedente proviamo a completare almeno questo primo metodo e poi andiamo avanti con, vari, con le varie funzionalità no, del libretto voti. Allora, per completare la cosa ci ricordiamo che alla fine dopo aver diciamo, impostato il setup di prima, quindi questa famosa figura che corrisponde, come dicevamo, a quelle quattro righe modificate nell'entry point e quelle due righe modificate nel model, che è nulla di più. Una volta che abbiamo impostato questo, e purtroppo dovremo rifarlo tutte le volte che abbiamo un progetto nuovo da aprire, ma da un certo punto in avanti anche nei laboratori vi daremo già il progetto base modificato così. Ora allora, partiamo da progetti vuoti, ma poi man mano vi daremo già dei progetti con un po' di scheletro che avranno già queste parti, eh, ma in realtà come abbiamo visto una volta capite sono tre istruzioni. Eh, a questo punto ogni metodo del controller alla fine avrà quasi sempre la stessa struttura. Ogni metodo gestore di eventi all'interno del controller alla fine dovrà fare tre cose. Capire cosa è successo. Quindi se l'utente ha richiesto un'azione andiamo a vedere quali sono i dati, ci sono, non ci sono, sono validi, devo fare l'operazione oppure no. Poi faccio l'operazione e vuol dire chiedo al model di fare l'operazione e poi, terza fase, aggiorno l'interfaccia. Aggiorno l'interfaccia significa tipicamente chiedo al model i risultati di ciò che ho appena fatto e vado a impostare qualche proprietà nei nodi opportuni che devono mostrare il risultato. La prima, eh, allora, normalmente, la parte più importante dal punto di vista della logica è la più breve all'interno del controller. Il controller a un certo punto chiamo un metodo del model, dicendo fai tu. Il controller, invece, si occupa di tutto ciò che ci sta al contorno. È anche per questo che no, ci conviene tenere ben separate le cose. E per quanto possibile il controller e il modello dovrebbero parlarsi tra di loro usando oggetti. E Infatti una cosa che vorrei fare è cambiare questa cosa che abbiamo fatto qua sotto, e non mi piace, non mi piace che sia il modello a costruire la stringa che il controller dovrà visualizzare, ma anche perché noi... Inizialmente avevo pensato qua di non mettere un'area di testo, di mettere una tabella. Allora se io ho una stringa, co come faccio a prendere questa stringa e convertirla in tabella? Devo diventare pazzo e andare a estrarre i valori dall'interno della stringa, quando in realtà avevo degli oggetti che mi davano già esattamente gli esami, i loro voti, il loro nome. Quindi è sempre meglio fare in modo che l'interfaccia del modello sia sempre un'interfaccia a oggetti chiaro che un toString ce lo devo mettere perché sennò non riesco neanche a fare debug però è ultima razza cerco sempre di non usarlo okay? la conversione da oggetti a stringa nella visualizzazione dei dati o da stringa a oggetti nell'input dei dati è il compito del controller è il controller che decide come visualizzare le cose perché è lui che ha in mano l'interfaccia sa quanto spazio c'è nella casellina che deve scrivere e così via Okay? E questo toglie una responsabilità al modello che se ne frega dell'input-output, della formattazione, dell'estetica e rimane tutto, diciamo così, giustamente dove deve stare nel controller. Allora, dicevamo fase 1, che ci sarà sempre. c'era ancora sì. ok oggi non devo comprare un microfono nuovo al Politecnico per fortuna ehm, dicevo la fase all'interno del, del controller uno acquisizione e controllo dati la seconda cosa che devo fare sarà sempre esecuzione dell'operazione, cioè chiedere al modello di farlo. E 3 visualizzazione barra aggiornamento del risultato. Ok? Allora l'acquisizione dei dati l'abbiamo fatta qui. Il controllo di validità sarà il fatto che ad esempio il nome del corso deve essere stato inserito e eh, il numero di punti invece deve essere stato selezionato. Quindi se per caso nome fosse la stringa vuota or punti o se null, perché sono due cose diverse. Il nome è un oggetto di tipo string. Nei campi di testo, la, la proprietà text esiste sempre, è sempre definita, non può essere mai null. Se l'utente non scrive nulla, lì dentro ci sarà una stringa vuota. Quindi, per controllare se la casella di testo è vuota o non è vuota, vado a confrontare il nome con la stringa vuota, oppure faccio ifLang uguale a zero, insomma, la lunghezza della stringa uguale a zero. Mentre invece il get value eh, è un oggetto, quindi essendo un oggetto in generale non posso confrontare con stringa nulla o altro. Se l'utente ha selezionato una voce dall'elenco, allora sarà l'oggetto che rappresenta quell quella voce lì. Se invece l'utente non ha selezionato nulla, allora getValue restituirà null. Qui devo fare attenzione, ho fatto un errore perché ho memorizzato questo valore all'interno di una variabile int e nel caso in cui l'utente non avesse selezionato nulla avrei una null, una null pointer exception qui quando lui cerca di convertire da oggetto int, integer, a valore int. Quindi è bene anche qua tenerlo come oggetto e così essendo un oggetto posso confrontare se è null oppure no altrimenti come, come int semplice non esiste il null allora se una di queste due cose è successa allora non va bene non posso eseguire l'operazione e cosa faccio? Beh, innanzitutto devo dirlo all'utente in qualche modo, senti, manca un dato, e quindi avrei dovuto prevedere nell'interfaccia utente, nell'fxml, un posto dove poter mettere messaggi d'errore. Eh, se noi fossimo su un'applicazione ben fatta quando prendiamo invio e mancano dei campi avremo un bordino rosso intorno al campo mancante e un messaggio magari su, a fianco del bottone del tipo campi mancanti completa i campi eccetera no? eh, questo lo potremo aggiungere se vogliamo lo possiamo aggiungere è tutto lavoro di interfaccia per ora non ce l'abbiamo allora il meglio che potremmo fare cioè il minimo che possiamo fare è scrivere magari l'errore qua dentro, il posto dei voti è brutto, è bruttissimo cominciamo a farlo poi magari lo rendiamo meglio sempre, io sono sempre dell'idea che cominciamo sempre a fare un passo per volta no? e quindi qua potremmo dire eh, la nostra txt voti Eh, possiamo scrivere errore occorre inserire nome e voto barra n e poi posso fare un semplice return Di solito questi controlli di validità io sono tutti dello stesso tipo, controllo se una condizione è verificata, se non è verificata lo segnalo all'utente e poi basta, interrompo, non vado avanti, no? Questo return esce da dove? Dal gestore dell'evento e quindi vuol dire che quel click a questo punto non viene più, insomma, diciamo, viene dimenticato, dico all'interfaccia grafica ho fatto ciò che dovevo fare, cioè nulla, cioè stampare un messaggio di errore se invece nessun messaggio di errore viene selezionato cioè nessuna scusate, condizione di errore è vera, allora non passo da questo return, vado avanti e finalmente arriverò qua sotto se ho cioè, superato tutti gli ostacoli dell'errore dell dell finalmente farò l'operazione in questo caso qui ho messo un messaggio generico, magari l'utente vuole sapere se ha sbagliato il nome se ha sbagliato il voto, allora in realtà questa if la spesso in due, controlliamo il nome se non va bene scriviamo il messaggio, eccetera eccetera. Per fare un controllo dell'errore ben fatto su un form di 3-4 campi è facile che partano fuori una pagina o due di codice, no? perché sono tanti casi particolari da gestire e per ciascuno magari c'è il messaggino fatto giusto, devi evidenziare poi magari la parte giusta dell'interfaccia con un colore, mettere dei commenti, degli asterischi e quello porta via codice, ma non c'è nulla di particolarmente difficile, no? è solo lavoro di bassa manovalanza sull'interfaccia. Se poi tutte le cose sono a posto, allora finalmente vado a compiere l'operazione e poi vado a estrarre, e questo è semplicemente questa chiamata, in cui sono sicuro che a questo punto, questo oggetto vuoto che sto costruendo, ha tutti i sacri crismi che deve avere. Quindi gli passo una stringa che non è vuota, gli passo dei punti che sono validi. E quindi finalmente posso passare al modello l'oggetto vuoto da aggiungere di solito l'unica operazione diciamo così valida o importante è annegata in mezzo a una serie di altre istruzioni più di basso livello e poi la visualizzazione come dicevamo non, piace, non ci piace tanto visualizzarla in questo modo con questa sintassi come minimo li vorremmo uno per riga ma come minimo vorremmo avere la lista di oggetti vuoto e ce la stampiamo come ci piace allora dobbiamo aggiungere al nostro modello libretto un metodo che adesso non aveva una serie di metodi noi nel nostro main di prova ci eravamo accontentati semplicemente di fare una print line del contenuto ma adesso che questo contenuto non lo sbattiamo semplicemente in un programma di prova ma lo mettiamo in interfaccia grafica dobbiamo curarlo un po' meglio allora Facciamo restituire una lista di voto. Uh, getVoti, al nostro controller, eh, cioè al nostro modello. return PUTTOVOTI. in questo caso è semplice perché questo modello alla fine contiene o gestisce semplicemente una lista di oggetti e quindi restituiamo questa lista, il riferimento a questa lista al controller, il controller ci prometterà che non la va a pacioccare questa lista la userà solamente per visualizzarla no? è un dato, questa, il contenuto di questa lista è un dato privato del modello solo che per, per renderlo stampabile in qualche modo te lo devo dare Fidiamoci del nostro controller, se non mi fidassi del nostro controller ne farei una copia qua di questa lista, e eh, ti passerei una copia. Ma è inutile fare lavoro inutile, non fare lavoro eccessivo quando non, è, non ce n'è bisogno. Sappiamo che qui non c'è modo in Java di dire ti restituisco questa lista ma non la puoi modificare. Non si può. No? Eh, vabbè. La restituisco e so che tu non la modifichi, mi raccomando. Allora a questo punto se ho questo metodo getVoti nel modello io posso tornare nel mio controller e avere finalmente una lista di voti, voto, voti, chiedendolo al modello, non chiedo più un toString ma chiedo un getVoti e allora avendo questa lista di oggetti portiamo java.util, posso costruire nella mia area di testo qualche cosa un pochino più ordinata. Quindi ad esempio la mia txt voti, la pulisco, ci aggiungo una prima riga in cui dico append text, sì, in cui dico ad esempio hai superato tot, vote, tot esami e questo tot sarà che cosa? Sarà voti.length size scusate in Java si chiama size esami barra n txt voti, eh, poi a questo punto in un ciclo stamperò tutti i vari voti quindi for voto v due punti voti per ciascuno farò un txt voti append text ma ad esempio potrebbe essere un v .to string più a capo volendo se ci accontentiamo del, di come il voto V si rende come stringa, no? Se non ci piace, vabbè andremo a costruircela noi. Quindi in questo momento, con questo codice, se io inserisco un nome in copallino dell'esame, prendo un voto, faccio aggiungi e lui mi dice hai superato un esame, vabbè un esame, pinco pallino 24, un altro, l'altro invece ho preso 27, hai superato due esami e mi fa l'elenco così. Non è il massimo, ma è un po' meglio di prima. Cosa ho cambiato dal punto di vista no, dell'organizzazione del codice? Beh, ho rimesso in mano al controller la creazione della forma in cui visualizzare i dati in questo caso poiché i dati sono in un'unica area di testo sarà il controller che deve un pezzo per volta costruirsi questa stringa faccio degli append text che sono gli equivalenti delle print, ricordiamoci di mettere il barra n non lo aggiungi in automatico per andare a capo oppure volendo uno si costruisce prima una stringa e poi fa un set text dell'unica stringa che contiene a sua volta all'interno gli a capo ma Se decideremo, impareremo a visualizzare i voti sotto forma di tabella e non sotto forma di aree di testo, basterà semplicemente modificare queste linee qua. Non quella get voti, perché quella rimane, quella sotto. Impareremo come fare a riempire le caselle di una table. Table view, si chiama table, non si chiama grid. Eh. Il grid pane che abbiamo usato è semplicemente un contenitore. Invece c'è un oggetto tabella in JavaFX fatto per contenere dei valori, riga e colonna. ok Se volessimo, visto che ne abbiamo parlato prima, no, eh, quando nel caso in cui... Ah, no, scusate, non ho fatto vedere cosa succede se dimentichiamo qualcosa se dimentico il nome del corso e premo aggiungi, mi cancella tutto e mi scrive occorre inserire il nome e il voto. E inserisco il nome, adesso me lo fa aggiungere. Però è una cosa un po' brutta, è il fatto che quando io ho inserito qualche cosa mi è rimasto qua sotto il valore. E quindi c'è il rischio che se premo due volte per sbaglio mi scappa il dito e riinserisca di nuovo, oppure cambio il nome dell'esame, mi dimentico di cambiare il voto, inserisco l'esame col voto sbagliato. Allora, una cosa che sarebbe utile fare è che quando aggiungo con successo un esame senza errori, allora poi pulisco queste due caselle, in modo da dare la possibilità di inserirne uno nuovo sul pulito da zero. Se invece ho commesso un errore, no, queste non le devo modificare, in modo che l'utente possa correggere l'errore. Allora, di nuovo cosa faccio? faccio qua nel punto 3, aggiorno il risultato, ti stampo il risultato e poi resetto diciamo, le, gli elementi di interfaccia, quindi avrò il txt nome, che, eh, clear, e anche la combo punti, anche lui se non sbaglio ha una proprietà clear, ha un metodo clear, non ce l'ha, aspetta, eh. allora devo fare un set value, allora, dovrebbe funzionare, perché la proprietà value ci ricordiamo è il valore attualmente selezionato, Quindi se lo metto a 30 lui mi dovrebbe selezionare la casellina 30. Se lo metto a null dovrebbe deselezionare tutto. Dico dovrebbe perché adesso lo verifichiamo, non sono sicuro a 1000 per 1000 Nome corso ABCD, aggiungi, non me lo fa aggiungere, però non me lo cancella. Inserisco un voto, okay, fa aggiungi, effettivamente mi ha ripulito sia la casella in cui c'era il nome sia la casella in cui c'era il voto piccole cose noiose però sono quei piccoli dettagli che poi chi utilizza l'interfaccia si aspetta che ci sia Viceversa, dicevamo, se invece volessimo evidenziare in qualche modo gli errori, come possiamo fare? Eh, dovremmo andare a tornare alla nostra progettazione grafica e dire, innanzitutto, se questa, noi, adesso è un'area di testo, no? quella sopra, ma noi ce la immaginiamo sempre come se fosse una tabella. Allora, se è una tabella con dei dati, non è lo spazio in cui posso mettere messaggio il messaggio d'errore il messaggio d'errore va da qualche altra parte ma anche perché non è che deve scomparire come succede adesso scomparire l'elenco dei voti perché ho sbagliato a inserire quello in più no? ci vuole uno spazio dedicato può essere quindi devo aggiungere una casella di testo una label dedicata a ricevere i messaggi In questo caso potrebbe essere magari una label a fianco del bottone aggiungi oppure in generale una riga di stato in fondo che normalmente è vuota e quando c'è bisogno di scrivere qualcosa ci scrivo lì dentro. In molte applicazioni l'ultima riga in basso è una riga di stato che ti dice qual è lo stato dell'operazione corrente. Allora la possiamo fare ad esempio aggiungendo un'altra label, la mettiamo nel il bottom del nostro contenitore la chiamiamo txt status il valore iniziale è vuoto quindi cancelliamo ciò che c'è scritto dentro e la predisponiamo magari Per saltare fuori in rosso, dove non c'è modo di dire il nome e il colore, perché conterrà un messaggio d'errore. Adesso qua non si vede, però se stampassimo un errore a un certo punto comparirà qua sotto, brutto da vedere, eh? c'è di meglio, ma. magari lo mettiamo a sinistra, allora qui l'allineamento c'è sempre da dentro scemi, perché è l'allineamento del border pane e non del... vabbè, ci penso un altro momento l'allineamento. E quindi questa stringa, adesso che ho scritto errore, semplicemente per renderla visibile, la svuotiamo, Sarà vuota e ci scriveremo qualcosa dentro solamente nel caso dell'errore, Così il messaggio d'errore non lo scriviamo dentro il txt voti, ma lo scriviamo dentro il txt status. Così come l'altra cosa che si potrebbe fare è, ad esempio, mettere un bordino rosso intorno alla casella che, che ad esempio il nome del corso se questo è mancante. E questo si può fare modificando queste proprietà di stile, no? ad esempio border color eh, red, poi eh, vedete che è comparso, se ho aggiunto questa proprietà border color red, me l'ha fatto vedere, è comparso un bordino rosso. Adesso qui, in cioè questo corso non ci, non ci perdiamo in tanto in questi dettagli, queste proprietà qui, questi stili, sono descritti con un linguaggio che si chiama CSS, no? è un linguaggio che vedrete quando studierete la parte di grafica delle applicazioni web in HTML, no? la parte CSS è il linguaggio con cui si descrive lo stile delle pagine web, i colori, i font, eccetera, delle pagine web la stessa cosa, le stesse proprietà valgono qua nel mondo JavaFX quindi una volta che lo imparate dall'altra parte sapete già quali proprietà potete mettere qua ovviamente qua l'ho scritto una proprietà dentro lo builder, ma normalmente questa stessa cosa la farei da Java, da codice Java aggiungo questa proprietà o la tolgo per mettere o togliere il bordino rosso o altre proprietà simili. poi quello che si fa più spesso è quello di definire delle classi, cioè delle dei nomi simbolici per gruppi di proprietà, ma non voglio entrare nel CSS oggi. Per dire quello che noi normalmente, provate a immaginarvi quando usate un qualunque programma, no? ci sono già tanti piccoli comportamenti che diamo per scontati, soprattutto nell'emissione dei dati, eccetera. Quando passo da un campo all'altro col tasto il Tab, allora come faccio a fare in modo che passi da, da un tasto all'altro premendo Tab? Anche qua ci sarà un evento che deve essere intercettato. Sono tante piccole cose che non sono complicate ma richiedono tanto lavoro di dettaglio a livello di scena e a livello di controller. Non impattano nulla invece il modello per come lo chiamiamo oggi. Quindi noi ci concentreremo nel resto del corso più sulla parte di modello, no? quindi non andiamo a, a impazzire in questi dettagli che però purtroppo in un'applicazione fatta bene no, servono tutti. Adesso Togliamo questo bordo rosso che è brutto da vedere Pluff. e lui torna grigio normale però il testo rosso ce l'abbiamo. Adesso come faccio a, ho aggiunto questa label sotto, ok? La txt status. Come faccio adesso a far sì che il controller la veda questa cosa qui? Beh, sicuramente devo salvare il file fxml, l'ho già fatto. E poi conviene andare a visualizzare il controller e vedere che lui ha aggiunto una nuova variabile txt status qua dentro quindi visto che il controller ci ho già lavorato non lo vado a rimpiazzare totalmente con questo scheletro vuoto ma vado a prendere questa semplice variabile e aggiungo qua devo importare è qui, attenzione qui label non l'avevo mai usato qua dentro e quindi non c'è l'import l'import ci sarebbe qua all'inizio no? se voglio lo posso andare a copiare da qui dell'oggetto label perché prima non l'avevo ancora usato quello che dovete fare attenzione è non importare alla cieca perché il primo che mi mette qua vedete che ci sono quattro librerie diverse che definiscono una classe che si chiama label e la prima non è la nostra è la VT quindi bisogna prendere in questo la prima, dipende, ognuno magari viene fuori in un ordine diverso perché Eclipse cerca di indovinare invece dobbiamo scegliere quella giusta Quindi a questo punto questo messaggio di errore lo posso mettere in txt status e non, così non vado a sporcare il nome dei, libretti, dei voti. E analogamente questo stato lo dovrò cancellare quando finalmente sarò riuscito a inserire correttamente il, il nome. Quindi qua sotto, in fondo in fondo, quando sono riuscito, txt status, clear. non me lo fa fare e allora dovrò semplicemente dire set text, questo non è una text field, è una label, ha qualche metodo in meno perché è più stupido, ma allora basta fare un, txt, eh, un set text di vuoto, e il metodo set text c'era. Proviamoci, a questo punto se non inserisco nulla, clicco su aggiungi, comparirà qua sotto questo messaggio, occorre inserire nome e voto. Va bene, lo inserisco, adesso sì, voto a qualunque, clicco su aggiungi, chiaramente si aggiorna il libretto e sparisce il messaggio d'errore sotto. Purtroppo il controller è fatto così. Tiene conto dei vari casi. E l'interfaccia, quindi se aggiungiamo qualcosa all'interfaccia in dobbiamo ricordarci poi di riportare il riferimento all'oggetto nel controller in modo che il controller lo possa usare. se invece come abbiamo visto prima aggiungiamo un metodo nel modello vabbè poi semplicemente un metodo aggiunto a un oggetto e il controller lo può chiamare normalmente non c'è bisogno di nulla di speciale da fare e quando modifichiamo qualcosa nell'interfaccia che dobbiamo modificarlo nell'fxml e nel controller in modo coerente ok e a questo punto noi potremmo andare avanti qui ho un po' di Programmi aperti contemporaneamente, li chiudiamo, potremmo anche andare avanti a vedere gli altri eh, punti dell'esercizio sul libretto di voti. Tanto oramai abbiamo, lo possiamo lanciare direttamente nell'interfaccia grafica. Una cosa che non è per nulla facile da fare, non è banale, sarebbe dire: 'Vabbè, qui abbiamo delle funzionalità, le abbiamo implementate fino al 5, adesso implementeremo le altre'. Va bene. Um, quale potrebbe essere un'interfaccia grafica da cui richiamare tutte queste funzionalità? E se ci pensate non è banale come farlo. Quindi noi non, non, non le aggiungeremo tutte perché sennò verrebbe, rischierebbe di venire fuori un'interfaccia così ma con 500 bottoni intorno. Aggiungi, cancella, fai questo, fai quell'altro. Quindi se no, progettare l'interfaccia in modo che sia intuitiva e chiara e non abbia 12.000 bottoni diversi non è un lavoro banale non è scontato ecco. la progettazione dell'interfaccia andrebbe fatta pensando all'utente che la deve usare e non pensando alle funzioni che devo richiamare è, è un mestiere no, di per sé di chi fa interazione uomo-macchina essenzialmente di chi fa un po' di design noi non siamo né designer né interaction designer però quando facciamo queste cose il consiglio che vi do è sempre cerchiamo di capire quali funzionalità vogliamo fornire all'utente e facciamoci un bozzetto proprio su carta così. Poi magari fallo vedere a un tuo amico o una tua amica e senti ma tu da questa qua cosa ci capisci? Capiresti come devi usarlo, cosa devi fare? E poi, una volta che è chiaro, allora si può passare all'implementazione. Ma di questo purtroppo in questo corso non abbiamo tempo di occuparci. Ok, proviamo ad andare avanti allora, nell'implementazione dei vari metodi, ad esempio il metodo ADD dice, il punto 6 ci dice, modifichiamo il metodo ADD in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate o in conflitto. Allora questa è una modifica semplicissima, a livello di modello, perché noi abbiamo già due metodi che sono isduplicato o isconflitto li abbiamo fatti la volta scorsa quello che ci sta dicendo l'esercizio è il punto 6 è questo metodo add prima di inserire davvero l'esame verifica che, non, ci sia un, che si, non sia un duplicato e non sia un conflitto giustamente quindi qua semplicemente basta che io aggiunga If not is duplicato di V and not is conflitto di V, allora lo aggiunge. non mi metto a rifare la ricerca perché i metodi che lo fanno ce li ho già scritti l'altra volta. Però a questo punto cambia anche un pochino la semantica del metodo add. Prima il metodo add, abbiamo detto la settimana scorsa, delega alla lista. Cioè se una lista chiamo add, lei aggiunge sempre, non è che si dice no ma guarda questo qua, l'ha già aggiunto tre volte, basta. No, no se l'ha aggiunto tre volte, aggiungo una quarta, lo stesso elemento, lo stesso identico valore, la lista non fa una piega. Il libretto di voti invece si rifiuta di inserire alcune cose. Allora dal punto di vista di chi chiama il metodo add del chiamante non è più la stessa cosa, perché io non sto aggiungendo un elemento, sto provando ad aggiungere un elemento. E posso averlo aggiunto oppure no. Pensate all'interfaccia grafica a volte schiaccio aggiungi e l'erame non viene aggiunto, perché è un duplicato, perché è un conflitto. Allora vuol dire che questo modello deve dire al suo chiamante se l'operazione è andata a buon fine oppure no, quindi deve cambiare il valore di ritorno. Cosa faccio se l'operazione non va a buon fine? Ho due opzioni ritorno un booleano vero o falso oppure sparo un'eccezione nel caso in cui eh, il voto non fosse aggiungibile se posso usare questa parola Allora, è più semplice probabilmente restituire un booleano che se tutto va bene è vero altrimenti falso quindi chi chiama questo metodo può fregarsene del valore di ritorno e quindi dice boh provo ad aggiungerlo se va bene bene se no chi se frega non me ne accorgo neanche oppure andare a testare il valore di ritorno e a seconda del valore di ritorno comportarsi in modo diverso e nel nostro controller è questo che dovremmo fare perché noi nel controller davamo per scontato che se chiamavo il metodo add il libretto non dava errori doveva essere ristampato perché c'era un valore in più e dovevamo cancellare il messaggio d'errore perché era un'operazione che nella nostra mente fino a un attimo fa andava sempre a buon fine adesso non più quindi andiamo a prendere il nostro controller e dire sì sì faccio add ma mi chiedo se l'operazione è andata a buon fine, chiamo ok magari questa variabile, per dire, l'add ha, ha avuto successo? E beh, ho due casi a questo punto, o sì o no, se ha avuto successo mi comporto come prima, e quindi faccio le cose di prima, se è ok faccio tutta sta roba qua, Se non è ok, S, allora non sono riuscito a inserirlo. E quindi dovrò dire nel mio status, errore, esame già esistente, già presente. Barra n, no, niente barra n perché sono una label e di tutte le cose che facevo prima cioè rinfrescare l'elenco dei voti non lo devo più fare perché non, essendo, non avendo aggiunto uno nuovo non c'è nulla da modificare i nomi e i punti non li cambierei perché non c'è niente di più brutto di dire hai sbagliato a immettere una cosa e poi non vedi più che cosa hai immesso me le hai cancellate, quindi dici ma allora cosa, cosa ho sbagliato fammi vedere cosa ho sbagliato e e quindi l'unica cosa che vado a cambiare è lo status quindi se è vero che funziona e lo scopriamo subito se io provo a inserire un esame con un certo voto se provassi di nuovo a inserire un esame con lo stesso voto, con un voto diverso mi segnala questo errore Voto diverso, stesso voto, comunque l'errore è lo stesso, allora se io però scrivo un altro esame, me lo dovrebbe aggiungere e cancellare l'indicazione di errore. Quindi questa parte di codice è esattamente quella di prima, ma la eseguo solamente se la model.add mi ha dato come risultato true, cioè ha funzionato. Ok? E come sempre nel controller il rapporto tra righe di codice utili cioè che fanno del lavoro vero, righe di codice che solamente per gestire l'interfaccia utente sta degenerando e per una riga di codice utile ne ho utile. Ne ho 30 in totale di questo metodo, no? Contando le righe vuote, vabbè. Ok. 7.7 creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti senza superare il 30. E poi qui dice tenere separati i due libretti e stamparli entrambi. Allora, il fatto che mi dica tenere separati i due libretti mi fa venire in mente che potrei Um, creare un nuovo oggetto di tipo libretto e restituire un nuovo oggetto di tipo libretto cioè questo metodo qua è un metodo della classe libretto che restituisce come valore di ritorno un nuovo libretto che avrà dei voti modificati se io li voglio tenere separati non posso modificare il contenuto della mia lista voti e non posso neanche, secondo me, complicare troppo, perché l'altra idea che potrebbe venire in mente è dire, ma se io, allora, sono nel, nel libretto, se devo ottenere sia i voti vecchi che i voti nuovi, allora posso fare qua dentro due liste, voti vecchi e voti nuovi. Però poi mi incasino subito, perché allora quando dico get voti, dovrà avere get voti nuovi e voti vecchi, controllo di conflitto, e conflitto sui nuovi, conflitto sui vecchi, cioè non ha senso duplicare tutti i metodi perché devo avere due elenchi di voti diversi, se un elenco di voti indipendente da quello precedente è un altro libretto, quindi a volte questo è se vogliamo un pattern di programmazione più ampio rispetto all'esempio che stiamo facendo, noi possiamo pensare a due tipi di strutture dati, strutture dati modificabili dall'utente, dal da chi chiama i metodi, quindi ci sono dei metodi che vanno a modificare l'oggetto stesso, il metodo add va a modificare l'oggetto stesso, oppure ci sono dei metodi che creano una copia modificata, in questo caso il libretto sarebbe immutabile, si chiamano metodi funzionali, perché quando tu apri una funzione a qualche cosa non cambia l'argomento, semplicemente calcoli un nuovo valore, noi non faremo molta programmazione funzionale qua però lo accenniamo solo in, come pretesto qua, cioè quando voglio modificare un oggetto io ho sempre due scelte, sempre no, generalmente ho due scelte, modifico l'oggetto stesso oppure creo un altro oggetto che sia uguale a quello di partenza tranne le modifiche che volevo farci, E in questo caso chiaramente non ho sporcato, non ho modificato l'oggetto di partenza. Visto che qua mi dice mantieni entrambi, mi sta spingendo verso la seconda soluzione. Dammi un altro libretto più bello di quello che ho. Ok? Allora, nel, control, nel modello, creiamo un metodo, come si chiamava questo? Non lo dice, migliorato, chiamiamolo migliora voti, o okay. libretto migliorato. Quindi abbiamo un metodo public che restituisce che cosa? Un nuovo libretto con i voti migliorati. Voti migliorati. Cosa fa questo metodo? Beh, Crea un nuovo libretto. New. e per ciascun elemento del libretto attuale inserisce il voto nel nuovo libretto quindi for voto v poi lo deve modificare eh? in this.voti farà un bel nuovo.add diciamo di V per il momento, e poi restituisce il nuovo. Questo non è, non è completo, eh? ovviamente non dobbiamo aggiungere tutti i voti identici a quelli precedenti, se no stiamo facendo, stiamo facendo semplicemente una copia. A questo punto dobbiamo... No? è chiara la logica che io creo un nuovo... questo diciamo è un esempio di una factory di cui parlavamo prima, un metodo che mi serve per creare un oggetto. Lo crea con un pochino più intelligenza che non se dovessi crearlo semplicemente facendo new e poi dopo devo metterci dentro i dati. Un metodo che ci mette già dentro dei dati con una certa logica, strana, ma di miglioramento dei voti. E quindi quando voglio creare un, un libretto migliorato prendo un libretto e gli chiedo, senti, mi crei un altro libretto? Che è quello che faccio vedere a casa, invece quello vero me lo tengo io. Ovviamente in questo nuovo libretto potrò aggiungere tali e quali i voti esistenti oppure dei voti diversi a seconda, in questo caso dice, ciascun voto maggiore o uguale a 18 viene incrementato di un punto, ciascun voto maggiore o uguale a 24 viene incrementato di due punti. Quindi, Teniamoci i punti uguale v.getPunti e poi se punti fosse maggiore o maggiore uguale di 24. Maggiore uguale, maggiore o uguale di 24, allora lo incremento di 2. Se invece eh, punti maggiori di 18 sono tutti se no non sarebbero nel libretto e quindi lo incremento solamente di 1 poi devo controllare di non essere andato oltre il 30 quindi se per caso if punti maggiori di 30 lo rimetto a 30 E a questo punto posso creare, non vado più a aggiungere V, ma vado ad aggiungere un nuovo voto che contiene lo stesso nome del voto precedente, ma i punti modificati. Quindi ho la mia bella lista di voti, la spacchetto nei singoli voti, modifico ciascuno di questi creandone un altro modificato e le rimpacchetto di nuovo in un nuovo libretto. Quindi avrò, visto dal punto di vista del chiamante, avrò model.getVoti mi dà i voti vecchi e nuovo.getVoti mi darà i voti modificati. E se voglio li posso stampare entrambi, visualizzare entrambi, fin tanto che mi serve il nuovo. Per farlo dovremo aggiungere almeno un altro bottone nella nostra interfaccia che mi fa vedere voti migliorati. Lo possiamo aggiungere un'altra volta. Ok? Io non ho fatto, non ho fatto V.set punti di punti e poi nuovo.add Allora, io ho preso il singolo voto del libretto attuale, ok? Poi ho fatto questo calcolino stupido per dire qual è il voto nuovo, ma questo non mi preoccupa, questo calcolo. Poi avrei potuto dire, va bene, questo oggetto V gli mo Imposto i nuovi punti modificati e così posso aggiungere al nuovo libretto già direttamente l'oggetto v, senza dovermi fare new, voto, get nome, punti, eccetera. Allora, è meglio così come ho fatto o sarebbe stato meglio così? Esatto, così non va bene, no? Lei mi sta dicendo che se io facessi così, come evidenziato adesso, avrei modificato direttamente anche i voti del libretto vecchio. Perché questa variabile v sta puntando dentro la lista dei voti del libretto vecchio. Non è una copia dell'oggetto voto, l'oggetto sarebbe lo stesso. E quindi avrei due liste diverse, due libretti diversi, ciascuno che ha una lista di voti, ma poi gli oggetti dentro la lista sono gli stessi. Lo stesso oggetto vuoto è il primo elemento della prima lista e il primo elemento della seconda lista. Qua è la parola chiave new che ci deve fare pensare. Cioè io voglio aggiungere alla seconda lista lo stesso oggetto che giace nella prima lista, così questo oggetto lo posso raggiungere da due punti diversi e se lo modifico da una parte lo vedrò modificato anche dall'altra e quindi ho due alias due modi diversi di accedere allo stesso oggetto, oppure voglio un oggetto che abbia una vita indipendente, allora deve essere un oggetto nuovo, deve essere un oggetto diverso. Tantissimi problemi nascono se ci sbagliamo nel ragionare tra le due opzioni, voglio fare una copia e quindi avere un oggetto distinto da quello precedente ma che abbia gli stessi valori, oppure voglio farne ottenere un nuovo riferimento, come si dice in gergo, un alias, a un oggetto esistente e quindi più punti puntano allo stesso oggetto. In questo caso volevamo proprio fare una copia, quindi questo sarebbe molto sbagliato. Uh. allora non abbiamo più molti minuti quindi non riusciamo a farli entrambi ma io farei il 9 poi l'8 magari se vogliamo lo diamo è semplicemente un sort no? l'8 lo riprendiamo perché ha a che vedere tanto per rinfrescarci come si fanno i comparator compar comparable eccetera no? come si creano le liste ordinate ma vediamo invece oggi il 9 c'è tempo e comunque espone un problema allora questo qui dice, cancellare dal libretto tutti i voti inferiori ai 24. Vabbè, ci farebbe piacere. Per proprio cancellarli poi bisogna dare l'esame. Comunque, eh, public, void, cancella voti minori, non di 24 ma passiamo un parametro dei punti in modo che vada bene per 24, vada bene per 21, vada bene per 28, quello che volete. Allora, noi sappiamo cancellare un elemento da una lista? Perché poi alla fine questo dobbiamo fare. Prendere tutti i voti uno per volta e cancellarli dalla lista. Dovremmo fare dis.voti. remove. Nell'oggetto lista abbiamo diversi, metodi remove, i due che saltano fuori per primi sono remove con parametro index e remove con un oggetto come parametro qual è la differenza tra i due? chiaramente nella prima devo passargli come parametro l'indice dell'elemento da cancellare 0, 1, 2, 3, 4 nel secondo l'oggetto che so che esiste nella lista e voglio eliminare allora, nel primo caso lui va a prendere l'elemento della lista, sa che è il quinto, lo cancella. Nel secondo caso va a prendere, a cercare uno per uno tutti gli elementi della lista e va a fare un test di uguaglianza. Il primo elemento della lista, punto equals di o? No, allora lo tengo, sopravvivo. Il secondo elemento della lista è equals all'oggetto che ti ho passato? Sì, no, eccetera. Fino a quando non trova un oggetto che sia equals a quello dato, in quel caso lo cancella. Okay? quindi io posso scegliere se rimuovere l'elemento alla posizione specificata nella lista e tutti gli elementi successivi vengono spostati indietro una posizione oppure il remove rimuove dalla lista la prima occorrenza dell'elemento specificato la prima, se ce ne fosse più di uno non lo cancella la seconda in questo caso non abbiamo voti duplicati ma in generale questa è un'operazione su list. Okay, quindi cancella solo la prima occorrenza se è presente. E se non è presente, leggiamo sempre documentazione, se la lista non contiene elemento, it is unchanged, cioè la lista rimane non modificata, non ci fa nulla, non si arrabbia, non fa nulla. Mm? Eh, però me lo dice perché ritorna il valore true se la lista conteneva, contain dal passato, perché ormai l'ho cancellato, l'elemento specificato evidentemente se invece non conteneva l'elemento e quindi non l'ha modificato ritornerà falso così come abbiamo fatto con il nostro metodo prima no? di aggiunta controllata allora ovviamente il primo metodo, quello di remove con indice sarà, a me viene da dire che è più veloce perché ti dico già qual è l'elemento da cancellare Secondo il metodo invece deve cercare nella lista dov'è l'elemento e poi una volta che l'ha trovato cancellarlo. Quindi se io ragionassi per posizione probabilmente avrei un programma impercettibilmente più veloce, impercettibilmente perché non abbiamo liste di 100.000 esami. Però io provo a scrivere il codice e poi ci ragioniamo perché il tempo è finito. Voto v, dis.voti, if v.getPunti è minore di punti, dis.voti.remove di v. questo a primo acchito scriverei questo codice vado a vedere tutti i voti se ce n'è uno V che ha dei punti scusate, minore non maggiore minore della soglia specificata lo cancelliamo usando il remove a cui passo V come oggetto tanto il metodo V il metodo equals l'abbiamo messo la volta scorsa allora Provateci un po', vedete se funziona, se vi dà errore, andiamo a modificare il main di prova, il test libretto, e poi la volta prossima ci raggiungiamo insieme per capire perché non funziona e come invece risolverlo. Vi devo lasciare una settimana in suspense rispetto a questa risposta. Ricordiamoci, settimana prossima, aula 1.